Sono figo, io sono un mago. Ciao a tutti. Dai, sto scherzando. Non c'è niente che posso fare. In modo scomposto. Ho sempre fatto tutto da sola. Ciao raga Ciao ragazzi Ciao raga Oh frate ma chi è sta figa? Oh. Vabbè se è figa lasciala dentro Hai ragione Oh ho provato a buttarla fuori ma non va mica Sembra sì. Greta Menchi Oh ma che come voi? ti permetti? Raga buttatela fuori Al massimo loro sono cacca! E se ci lasciasse dislike a questo video? Io direi allora, Ciao che... a tutti le mani Ci sì, siamo le mani finite Oh cazzo! Daga raga che ha postato il video? Oh non sono stato io! Sì che sei stato tu! No non è possibile! No oh, dai scrive, no! Vamos te dar